un esponente del Movimento 5 Stelle, buongiorno Andrea Bertani. Allora lei si è espresso in aula sul provvedimento, magari ci spostiamo un attimo così siamo inquadrati meglio, chiedo alla regia. E quali sono i punti critici che avete evidenziato come Movimento 5 Stelle su questo provvedimento su cui vi siete astenuti? Certo, il programma della partecipazione per noi è un momento importante per la Regione perché anche quando abbiamo... Abbiamo discusso la legge sulla partecipazione e abbiamo voluto far capire che la partecipazione è uno strumento importante per rafforzare la nostra democrazia. Democrazia che è una democrazia rappresentativa ma che rimane viva e forte se la partecipazione rimane accanto e la rafforza. Quindi coinvolgere i cittadini in scelte che coinvolgono le amministrazioni, quali ad esempio il bilancio partecipativo come sta facendo il Comune di Roma, mettendo sul piatto 20 milioni di euro sul quali cittadini si esprimeranno direttamente, quindi non solo verranno ascoltati, ma i cittadini potranno anche votare e quindi dire direttamente la loro, ecco, con questi strumenti. Se noi non diciamo solo ai cittadini vi teniamo informati o al massimo vi ascoltiamo, ma invece lì coinvolgiamo per arrivare a delle co-decisioni, cioè decisioni prese insieme da chi rappresenta e quindi da chi è chiamato ad amministrare, ma contemporaneamente dai cittadini allora la democrazia si rafforza, le scelte sono migliori, rafforziamo le istituzioni e rafforziamo la partecipazione dei cittadini. Quello che manca nella nostra regione spesso appunto è questo passo successivo. Spesso ci si ferma ad informare o al massimo ad ascoltare. Per questo i processi partecipativi della nostra regione, pur essendo numerosi e pur avendoci investiti non vedono la partecipazione di tanti cittadini e quindi troviamo qui il limite della, di quello che fa la Regione. Ovviamente di per sé la legge sulla partecipazione è un programma, li riteniamo interessanti ma non sufficienti proprio per questi limiti, per questo poi ci siamo astenuti. Quindi 800 erotti progetti dal 2012 ad oggi, 2 milioni e 300 mila euro di investimento. Voi avete fatto delle proposte anche per la legge che è stata approvata a fine anno, a fine dell'anno scorso, che è questa nuova legge. A questo punto insomma, vedremo come potrà procedere con eventuali vostre altre proposte. Sentiamo però, la ringrazio consigliere Andrea Bertani sentiamo però che